Buongiorno a tutti, eh, buongiorno a tutti gli amici di Porte Aperte sul Web. Io eh, vi ringrazio ancora una volta per l'invito, ormai eh, l'appuntamento di Porte Aperte sul Web è diventata una piacevolissima, eh, una piacevolissima abitudine. Purtroppo eh, non riesco con voi eh, ad essere presente oggi, in quanto sono a 7.000 km di distanza in Canada, a Ottawa, per partecipare alla eh, terza International Open Data Conference e mh, mh, spiegherò eh, più avanti eh, che cos'è questa conferenza, perché questo appuntamento è così importante. Eh, ma eh, ripeto, sono assolutamente contento di essere con voi, eh, purtroppo non, non in presenza perché, perché questo progetto è cresciuto e significa, voglio dirvi, eh, da eh, semplice avvocato che però è appassionato, come sapete, eh, ai temi del digitale, eh, ci tengo a dirvi che Porta Aperte è ormai diventato un punto di riferimento, me ne sono reso conto nel corso degli ultimi due anni e mezzo in cui ho coordinato eh, un progetto per la digitalizzazione eh, e supporto la digitalizzazione delle scuole del mezzogiorno insieme al Formez e al Miur eh, in cui abbiamo portato Alberto Ardizzone e Mario Varini che saluto lo sanno, abbiamo portato Porte Aperte come esempio di buona prassi con riferimento ai siti delle pubbliche amministrazioni e ai siti scolastici eh, e la ehm, sorpresa eh, degli istituti che ancora non conoscevano, dei vostri colleghi che ancora non conoscevano eh, l'esperienza di porte aperte, la comunità di porte aperte, nel dirci grazie che eh, ci avete fatto conoscere questa importante esperienza perché Adesso possiamo serenamente abbandonare il nostro fornitore che magari eh, ci aveva curato il sito eh, di cui non eravamo soddisfatti, ma sappiamo che la comunità ha messo a punto eh, delle cose che sono tarate sulle nostre esigenze. Credo che sia uno dei riconoscimenti più belli eh, che ci possa essere per un lavoro eh, lungo, difficile come quello che avete insegnato voi. Eh, come da abitudine nel corso del mio intervento a porte aperte da qualche anno a questa parte eh, io provo a eh, fare un po' un bilancio della situazione, uno stato dell'arte sulla normativa eh, da avvocato quale sono eh, in materia di digitalizzazione e allo stesso tempo provo a capire eh, e provo a confrontarmi con voi su quali sono le prospettive eh, dei, prossimi, eh, dei prossimi 12 mesi di qui a quando ci rincontreremo. Eh, bene, le prospettive eh, in questo caso eh, Alberto, eh, Alberto tradizione mi ha chiesto uh, di eh, parlare di tre parole uh, le tre parole di, di cui parlo oggi sono eh, probabilmente di frontiera, eh, ma eh, non più di tanto. La prima eh, di cui voglio parlarvi è memoria digitale. Che cosa vuol dire memoria digitale? Eh, sapete perfettamente che eh, nel corso di questi anni il legislatore si, si è preoccupato della dematerializzazione, cioè si è preoccupato di sostituire progressivamente il documento di carta con il documento informatico. Ovviamente dico progressivamente perché si tratta di un processo che come voi sapete è cominciato con le leggi Bassanini nel 1997 e poi passato per il testo unico sulla documentazione amministrativa, il DPR 445 del 2000, ha trovato il suo eh, sfogo eh, naturale nel codice dell'amministrazione digitale, il decreto 82 del 2005. È stato un processo molto lungo, è stato un processo molto travagliato, soprattutto perché le regole tecniche del codice dell'amministrazione digitale sono arrivate con grandissimo ritardo, alcune soltanto dal gennaio 2015, quelle Uh, ad esempio sul documento informatico però possiamo sostanzialmente dire che oggi il quadro normativo in materia di codice dell'amministrazione digitale è completo. Uh, abbiamo la norma primaria, abbiamo le regole tecniche e anche se nel corso dei prossimi mesi, e questa uh, è, una, uh, è una piccola anteprima che vi do, il codice dell'amministrazione digitale subirà delle ulteriori variazioni, mi sembra uh, però scontato che saranno delle variazioni che vanno a semplificare, uh, quindi che non altereranno il quadro, ma chiariranno ulteriormente che la transizione dalla carta al digitale è ormai irreversibile e mi verrebbe da dire è ormai completata. Non sono più infatti in condizione di darvi dei traguardi futuri. Dal 1 gennaio 2004 il protocollo informatico, dal 1 gennaio 2011 l'albe online, poi abbiamo avuto il SWAP online e poi abbiamo avuto dal 1 gennaio 2013 l'obbligo di comunicazioni telematiche, dal 1 luglio 2013 l'obbligo di comunicazioni telematiche eh, con le imprese e non solo con le amministrazioni, dal 1 gennaio 2014 l'obbligo di servizi online, eh, dal eh, 1 gennaio 2015 l'obbligo di eh, contratti per lavori, servizi e forniture eh, stipulati come documenti informatici sottoscritti con firme elettroniche. Forti. Come vedete, quindi, eh, la gran parte eh, dell'attività eh, amministrativa delle pubbliche amministrazioni italiane, quindi anche degli istituti scolastici, è ormai per il legislatore già dematerializzata. Quindi, eh, anche se noi vediamo all'interno nei nostri uffici, sulle nostre scrivanie della carta, dobbiamo sapere che quella carta per il legislatore non esiste, non dovrebbe già esistere più. Eh, e quindi la sfida che dobbiamo avere di qui ai prossimi mesi eh, è quella di far assomigliare le nostre scrivanie e i nostri archivi a quello che vuole il legislatore, ma se non altro, perché eh, le sanzioni che il nostro legislatore ci pone eh, sono quelle della illegittimità dell'azione amministrativa, eh, che poniamo in essere senza utilizzare le tecnologie informatiche, quindi per continuare a stampare, timbrare eh, e firmare eh, in, in analogico con questa, eh, noi sicuramente eh, corriamo il rischio di non assicurare l'efficacia giuridica ai nostri atti e quindi che qualcuno possa contestarne la legittimità e l'affidabilità. Eh, il 2015 da questo punto di vista è un anno importante, non solo perché è l'anno che arriva dopo l'obbligo della fatturazione elettronica, ehm, non solo perché eh, è l'anno eh, in cui sono entrate in vigore numerose regole tecniche, sono state pubblicate numerose regole tecniche sul ehm, codice dell'amministrazione digitale, ma anche perché l'11 di ottobre del 2015 scade il termine per l'adeguamento da parte di tutte le amministrazioni al DPCM 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico, eh, che prevede che tutte le amministrazioni debbano dotarsi di un protocollo informatico adeguato alle nuove regole tecniche, di fascicoli informatici di procedimento e debbano adottare un manuale della gestione documentale in cui ci sia specificato tutto, comprese le modalità di formazione dei documenti informatici. Documenti quindi delle amministrazioni devono essere, ai sensi dell'articolo 40,1 del codice, interamente digitali, in formati ovviamente accessibili, eh, e qui su questo sicuramente andiamo a ehm, cogliere uno eh, dei temi caldi di, eh, di porte aperte sul web, ehm, e poi ovviamente dovranno entrare in Interamente informatici e quindi dovranno essere conservate in modalità completamente digitali. Quindi la memoria digitale cosa significa? Nel momento in cui l'amministrazione diventa un'amministrazione digitale, le regole già mi impongono, da oggi più al più tardi, dall'11 di ottobre 2015, di essere un'amministrazione digitale, devo stare molto attenta. Perché di fatto significa imparare un nuovo modo di scrivere gli atti amministrativi, eh, che devono essere documenti informatici redatti con determinate modalità, ad esempio sul carattere, eh, che devono essere accessibili, quindi con determinate accortezze, che devono utilizzare determinati formati, che devono essere sottoscritti elettronicamente. Questo è un primo punto. Dopodiché dovrò gestirli informaticamente con tutti gli altri eh, documenti del procedimento amministrativo, e dovrò conservarli nel tempo in un sistema di conservazione, ai sensi di un altro decreto attuativo del Cadi, il DPCM 3 dicembre 2013, sulla conservazione documentale. Non si parla più di conservazione sostitutiva, ma si parla di conservazione to-cure. Perché? Perché non abbiamo più carta nei nostri archivi e nei nostri originali da sostituire, abbiamo unicamente dei documenti originali informatici. E di questi eh, do ci dobbiamo preoccupare, quindi eh, quando parliamo di memoria digitale stiamo dicendo che dobbiamo formare, dobbiamo custodire adeguatamente i nostri documenti per evitare eh, che questi perdano la propria efficacia, per fare in modo che questi siano leggibili, per fare in modo che sia salvaguardata la riservatezza dei soggetti i i dati sono all'interno di quei documenti, per fare in modo che questi documenti possano essere disponibili a tutti, soggetti pubblici e privati, per il tempo per cui la legge predispone la loro conservazione nel tempo questo è un tema importante, la prima parola eh, e passa per l'adeguamento ai due DPCM, DPCM 3 dicembre 2013 sul protocollo e DPCM sempre dello stesso giorno sono gemelli del 3 dicembre 2013 sulla eh, conservazione documentale eh, e ovviamente per quanto riguarda il documento informatico abbiamo anche il DPCM 13 novembre 2014 in cui si parla eh, delle modalità di formazione e delle caratteristiche di integrità dei documenti informatici, dei documenti amministrativi informatici eh, ma anche delle copie eh, analogiche eh, delle copie informatiche, perdono, di documento analogico e dei fascicoli informatici di procedimento. Questi sono i tre testi che noi dobbiamo tenere presenti per assicurare la dematerializzazione e allo stesso tempo assicurare la memoria digitale. La seconda parola di cui vorrei parlarvi è invece la parola FOIA. Uh, si tratta di un acronimo che viene dall'inglese e si chiama Freedom of Information Act. È la legge uh, adottata dagli Stati Uniti uh, sulla uh, trasparenza nel uh, 1966, il 4 di luglio del 1966, che prevede che chiunque possa chiedere alle pubbliche amministrazioni di consultare atti, documenti uh, e dati che sono da queste detenuti, che sono in possesso di pubbliche amministrazioni, senza dover spiegare, perché. Il FOIA quindi è diverso dal diritto di accesso previsto in Italia dalla legge 241 del 90, articoli 22 e seguenti perché, perché eh, la legge 241 del 90 prevede che solo gli interessati abbiano diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, quindi solo chi ha diritto una posizione giuridica rilevante che può essere tutelata guardando quei documenti, quindi se ho partecipato a una gara d'appalto ho diritto a vedere l'offerta dell'impresa eh, che eh, si è giudicata l'appalto, se ho partecipato a un concorso ho diritto a vedere gli elaborati eh, dei eh, vincitori di quel determinato concorso. Um, Ovviamente la normativa italiana è una normativa molto restrittiva ed è qualcosa, ovviamente, che ci ha penalizzato anche nella lotta alla corruzione. La novità, per questo vi parlo di questa parola eh, adesso: la novità è che eh, nel 2015, grazie mh, alla, ad un progetto promosso da oltre 32 associazioni non governative, il progetto si chiama FOIA4itali.it, cioè FOIA4itali, ehm, si sta provando a portare anche in Italia una norma. Trasparenza di questo tipo. Eh, il, dopo l'appello, dopo che sono state raccolte oltre 20.000 firme, se volete potete aggiungere anche la vostra, eh, il Ministro Madia eh, pochi giorni fa ha annunciato che all'interno della, della riforma della pubblica amministrazione che al momento è al vaglio delle Camere eh, ci sarà anche il FOIA, cioè una nuova legge eh, evoluta in questo senso che prevede il diritto di chiunque senza dover spiegare perché, eccezione fatta per una serie di documenti, segreto di Stato, segreto militare, riservatezza uh, dei dati personali, um, e entrerà all'interno della riforma della pubblica amministrazione. Quindi di qui a qualche mese uh, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare questo diritto di trasparenza. E questa è una piccola grande rivoluzione. Uh, è una piccola grande rivoluzione che significa a cambiare la mentalità, uh, essere aperti by default e quindi sapere che chiunque potrà chiedere qualcosa e noi non potremo rispondere perché a cosa ti interessa noi dovremmo rispondergli eh, rientra tra le eccezioni no e allora devo dartelo ti spetta è un tuo diritto ovviamente oltre al versante culturale c'è un altro versante che è il versante eh, di tipo eh, organizzativo eh, posso avere ehm, un basso impatto di questa disciplina sulla trasparenza solo se i miei archivi sono completamente digitali perché sarà molto semplice far vedere eh, atti, dati e documenti e soprattutto avrà pochi costi organizzativi, differente è il caso invece in cui io avessi ancora eh, fascicoli di carta, oltre a essere evitato la normativa in materia di dematerializzazione, oggi un'amministrazione può essere solo, eh, davvero trasparente solo se utilizza le nuove tecnologie. Eh, la terza parola di cui voglio parlarvi è dati aperti, open data, io vi ho detto che sono qui a Ottawa eh, all'International eh, Open Data Conference, open data come si dice da queste parti, non alla latina ma all'inglese, eh, i dati aperti cosa sono? I dati aperti eh, sono i dati aperti delle pubbliche amministrazioni, eh, la considerazione è che tutte le pubbliche amministrazioni, anche le istituzioni scolastiche, gestiscono una vasta gamma di informazioni, queste informazioni sono utili, pensiamo eh, alle informazioni sulle cartografie che sono state acquisite per fare il piano urbanistico, oppure pensate eh, alle informazioni relative alle ispezioni eh, nei locali eh, di ristorazione che ci aiutano, che, che ci aiuterebbero a sapere quali sono i locali che sono stati chiusi, ad esempio perché le cucine non, erano, eh, non rispettavano determinate norme igieniche. Eh, questi dati, eh, secondo un orientamento sempre più diffuso, e qui ci sono i massimi esperti mondiali che ne parlano, eh, questi dati devono eticamente, essendo stati formati da pubbliche amministrazioni, devono essere eticamente rimessi a disposizione degli utenti che possono riutilizzarle per diverse finalità, per finalità di trasparenza, eh, e questa la Motivazione che c'è già in Italia alla base del famoso decreto 33, decreto di amministrazione trasparente, da cui più di qualche istituto scolastico ha provato a tirarsi fuori. In realtà è etico rendere conto e eh, rendere conto nel terzo millennio si fa Uh, uh, pubblicando uh, il, uh, i dati e le informazioni in formato aperto, cioè in formati che ne consentano un riutilizzo semplice, ad esempio il CSV, ad esempio l'XML, naturalmente depurati dei dati e delle informazioni personali. Non stiamo dicendo che uh, devono essere pubblicati uh, i dati dei fascicoli sanitari oppure i dati uh, della fedina penale uh, delle persone. Stiamo parlando di dati in alcuni, uh, in alcuni casi aggregati, ad esempio um, quello che è il rendimento che hanno i ragazzi di un determinato istituto scolastico e potrebbe far comprendere eh, qual è, eh, che quella è la scuola adatta per quello che vuole fare mio figlio, per quelle che sono le sue esigenze, eh, le sue abitudini. Ehm, gli Open Data eh, rappresentano e rappresenteranno sempre di più una frontiera per tutte le amministrazioni. Eh, non solo il governo italiano si è impegnato nella riforma della pubblica amministrazione, eh, c'è grande enfasi su questo, ci sono dei progetti che il governo italiano ha lanciato come soldipubblici.gov.it, dove possiamo Verificare grazie ai dati aperti la spesa delle amministrazioni regionali e locali, oppure come italiasicura.gov.it dove eh, ci sono i dati sul, dis sul dissestro idrogeologico, oppure Open Coesione, eh, i dati dei progetti che sono stati finanziati, eh, con, eh, che sono stati finanziati con fondi comunitari, eh, che tra l'altro è protagonista eh, di un eh, progetto che vede coinvolte anche delle scuole, che si chiama Scuola di Open Coesione, se lo cercate lo trovate, eh, che eh, di fatto insegna ai ragazzi ad essere cittadini del terzo millennio, cittadini consapevoli, cittadini che controllano. Ehm, I dati aperti quindi eh, diventano una frontiera anche perché ce lo chiede eh, il G8 ce lo chiede il G20 eh, sono all'interno del decreto 33 e rappresentano una nuova modalità di comunicazione eh, io metto a disposizione dei dati che possono essere i dati delle mie ricerche i dati eh, gli elaborati dei miei ragazzi ehm, eh, dati che rendo disponibili eh, per una circolazione del sapere da un lato e dall'altro perché ognuno possa verificare e confrontare quello che fanno le pubbliche amministrazioni alla barba del, eh, del principio per cui siamo tutti uguali, siamo tutti nulla facenti, siamo tutti dei fannulloni, solo esponendo i dati e facendo in modo che le persone possano toccare la qualità di quello che facciamo eh, eh, sarà possibile distinguere eh, tra chi lavora bene e, e chi no. Ehm, bene, io eh, a questo punto eh, vi ehm, eh, saluto nella speranza di avervi dato qualche spunto utile, e di avervi fatto capire come il sito web a norma è stato per anni eh, una eh, importante battaglia. Eh, ma adesso eh, è, è soltanto la porta la porta aperta eh, verso sfide ancora più ambiziose la memoria digitale, il FOIA gli open data. Eh, io eh, a questo punto vi ringrazio ancora per la pazienza, so che seguire un relatore a distanza è sempre difficile eh, vi auguro buon proseguimento dei lavori e mi auguro di riuscire ad essere l'anno prossimo di persona con voi eh, per eh, avere quel confronto di persona eh, che eh, con voi eh, mi ha sempre arricchito eh, e che spero continuerò a farlo ancora. Grazie a tutti e a presto.